tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video, una nuova serie e cominciamo subito Allora, come vi avevo detto tempo fa, ogni tanto guardo là perché ho lo schermo là e sto registrando col telefono lì sotto Come vedete Mi avevo detto in un video che portavo The Forest Sono riuscito a installarlo, tutto perfettamente funzionante, provato Fantastico e ora iniziamo la nostra avventura su The Forest quindi andiamo con New Game, mondo normale, quindi né troppo difficile né troppo facile. Siamo in aereo e questo è il nostro figlioccio Timmy che stiamo portando a fare un viaggio alle Maldive, in, siamo sulla business class con la solita sbobba che ti danno in aereo. Quindi c'è un libro. Per Timmy ah, super... Cominciamo bene, quindi Ecco Leggera turbolenza Nessun problema, non preoccupatevi Andrà tutto bene Volo continuerà a regolare oh, Che succede? Una leggera turbolenza, eh? Tanto vediamo anche il cibo qua e qua da... vedete ce l'ha tutto. Sì. Quindi sono alberi. E... No buono! Mm. Oh! Dov'è? Oh, ri. Lascialo giù, lascialo. Lascialo giù. Mm. si sono incullati il nostro figlio siamo ovviamente sporchi di sangue siamo precipitati da un aereo ma siamo sopravvissuti allora abbiamo fame quindi mangiamo ovviamente abbiamo anche poca vita perché c'è si sono accese le luci Allora e Adesso però il cibo dell'aereo è buono eh, prima l'abbiamo lasciato lì, no Tutto perfetto, un po' di medicina, un po' di roba, qua nient'altro, buono a posto. Salve, salve, prendo l'acido dal suo corpo che credo che lei non se ne faccia niente Allora Dobbiamo, da quanto ho letto ci sono Degli indigeni che non ci vogliono tanto tra i piedi quindi cercheranno sempre di cacciarci via e di farci fuori c'è bambini c'è bambini che dolce che sei apriamo le valigie prendi la gallina fuffi ok la nostra avventura è cominciata quindi ci prendiamo tutta che riusciamo a prendere senza calciare, calciare via della valigie, possibilmente aspetta, torna qua, torna qua torna qui, non voglio farti del ma mm, male cosa essere questo e sto giù mmm Cosa ho trovato raga? Raga è una voragine gigantesca Bu Prova degli UFO Ora abbiamo la certezza Ciao Torna qua, torna qua Non scopare Lo facciamo così Visto che non voglio passare la notte fuori Non voglio avere incontri ravvicinati, in Dobbiamo trovare una buona zona Raga era un Mac questo Ah no, penso di aver visto un PC Andiamo subito in cerca di un posto vicino magari a una spiaggia, quanto ho visto, aspettate apriamo valigetta. un, un scorto di medicina abbiamo trovato un Rolex, interessante le valigie sono già a posto facciamo un'altra valigia da aprire non vuole farci aprire, eh? ok Raga, sono circondato da dei bambi selvatici Sta già venendo notte, cavoli. Allora, a quanto ho letto in giro e eh... Ok, pensavo fosse qualcuno In teoria mh, Stando vicino C'è cioè, sua spiaggia, non dovrebbe arrivare nessuno In teoria Salsa di soia. Raga, ci sono le bottigliette di soia. Mica che l'ancio che c'ha questo. se vado lì a fondo ragazzi avete visto c'erano delle valigie sono dei pacchi sono spariti raga era pieno di pacchi qua no raga c'erano de... dei pacchi qua ah è la scheda invidia che avevo ordinato da Amazon questa qua Mm. C'è altro che posso che ho... No Non credo Questi li diciamo Ma ciao tartarughino Ma ciao Scusami tanto ma mi serve la corazza non ci sono mai e anche un po di carne. Ovviamente quella serve sempre, non ci sa mai Eh, stasera cosa mangiamo, se no? Cos'è quella co... Cos'è quella... No, raga... No No, non ci hanno già trovati No, non ci hanno già trovati, cavoli. No, oh, stai, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, sta buona buona serie io giro all'arco largo <ride> no raga come ha fatto a fare il giro Ah va via raga ha fatto il giro più come ha fatto a fare il giro più in fretta di me sta rapidissimo no vado a retro ho un accetto e non ho paura di usarla si sì, si sì, fuggi fuggi anche io, però. Ora io di. Cos'è sta roba? Non lo che schifo. Zio, qui ho una vista. Grazie... Mi piacciono molto i funghetti plastici qua... Non Mi che infarto che ho fatto. Che volete? Ok. Grazie Stai bene, stai bene E basta dai, dai, dai, dai. Stai bene, ucciso E eccoci qua, siamo, abbiamo deciso che ci stabiliamo qua e nel frattempo abbiamo avuto visite non di indigeni ma del mio amico Petruz. Io sono un indigeno Sì, shift un po' in qua che così la si veda <ride> Ok stiamo preparando, eh, ci prepariamo un rifugio d'emergenza per la notte che ho raccolto Ho raccolto una pietra <ride> Johnny! Prendi la pietra! Ho beccato l'albero! No, l'hai ucciso! È fondo, Johnny! Johnny! No! Comunque, ho deciso di stabilirmi qua perché mi sembra un buon posto tranquillo. Prendiamo bastoncini? Sì, prendiamo i legnetti. Sei sempre secco, sono. Se dopo. <ride> ok, non posso più prendere i legnetti. Comunque, facciamo così, prima di morire. Um... Che già tanto per cominciare, stiamo morendo. Ma ci fissiamo la nostra casa vicino al platano picchiato picchiatore perché non so. Abbiamo una bella vista, abbiamo visto oceano. Quindi, questo lo fissiamo. Facciamo qua. Non dovrebbe sparire al di sotto, a pelo a pelo, cioè, cioè a pelo a pelo, sta con che non cade di sotto S sarebbe un file epico volo giù dal dirupo ok facciamo l'ingresso di casa nostra facciamo un bello grandino no? tipo... ma no, troppo tanto poi faremo le aggiunte comunque potremmo fare... Allora, diciamo che per questo primo episodio è finito. Tanto abbiamo messo a cucina. Aspetta, eh, vado al fuoco che sono sicuro. Ah, posso mangiare? Fantastico! Cosa che ci mangiamo? Un pezzo di. non so cosa fosse. Non mi ricordo più cosa ho cacciato. Ah, forse gli uccelli ho mangiato. Attiziamo il fuoco! Lucerto, la, facendo. la lucertola non brucia, però, è ignifuga La lucertola è ignifuga Ma non è soprattutto ah, posso, mangiare, posso mangiare la lucertola, fantastico Bene Abbiamo come ultimo progetto che ci serve per adesso poi andremo sicuramente a spostare è questo qui che è il water collector Che ci serve per raccogliere l'acqua Pluvana uno stick, uno sticchetto, uno sticchetto, uno sticchetto, no? Niente sticchetti? Va bene. Finiremo il water collector, il raccoglitore d'acqua nel prossimo episodio. Quindi vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like se questo episodio vi è piaciuto. Ciao concino! Lui. Qui prendiamo le erbette, quindi niente, vi saluto. Ricordate di fare dei lanci lunghi nella vita!